dedicarti con le tue... Eh, il... no. le cazzo sono fortissime Mentre io prima che ti ho preso... Ah ma sei morto. Facelo dietro. Cazzo, eh. Cazzo, cazzo, è praticamente morto cazzo. <ride> allora mi serve un refra... perché se di guerra incantusingi è giga guola si Non anche il hole fantastico un'intera pra patern Brook la plana ha dato una delle sue Fourner, Per ah, sì, perché non morire. Se no, anche se il palco è il era bianco, era uno simro, però era bianco. No, ah, sarà nei miei pavimenti. Il Twitch ma fa bene. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, qué There okay. we 我求 Seg的 而且就過 C'è un tipo di pingote. Sei che sai? brutto golem, tu clappami questo arrivo la cosa bella di golem è, è che lo senti parlare cioè, come quando io ti dico solo quando si deve dire arrivo il tipo giusto senti il rumore della cassetta arrivo tipo il cavaliere oscuro Eri, eri, eri adesso Nooo, pensavo che ancora va a dire la girata ne 拜拜 il cazzo, dai e eh, l'hanno abbastato questo no, devo ricaricare pure le mie palle Non posso caricare io! Golan sei una cega! Fia! Cazzate un po' qui golem! Ma che cazzate da golem! Arriva il tavolo! Oh, sono vi... Ah, puttana! vitana! Mm, dai, cazzo! Dai, buona notte, gente! No, bianca di me! No, <non> si, <ride> si, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Guarda. Cosa padre? Eh, Bibis, vai in culo. Arrivo. un'acqua? Eh? oggi no, non no, è vero, stranamente sì. gola oggi non è di ping ovvio no? ovvio no perchè farmi perché, perché vuoi? No, okay. yeah, yeah, yeah. non mi prende già no <susurra> renta, ovviamente io faccio 30 Ah, il muro Non eh. armi ah. prendo per nulla. Siamo in un'area in non mi prendo per non mi prendo per Non Non Non mi Sono peggio di sciocchi. Ecco, è un bel modo di tuerla, per lui. C'è lui, soffre. C'è Non c'è? Non c'è quello sgrognito di... Guarda. Dai, nuova forma pubblica Oh, cavolo Vai vai rega, quittarne, non lo so, Ah ok, Giuseppe ha detto che guarda la Juve Ecco perché non c'è E' rioppato Perché chi è che deve quittare? No, quittare nessuno, adesso metto a Trio, siamo posti No ah. sai tu che devi cliccare, mi dice sei nella partita Ma tu, mi sa, sei in club Ah ok niente ho Mm. c'è cioè, online vediamo Giuseppe Io... no. Giuseppe ha detto di no alla fine e quindi mi sa nessuno mmm abate forse più tardi aveva scritto mmm C'erano Harry tu. Okay. Noi allora ce la giochiamo, facciamo un 2v3. Compagna. eh però ci sono no la fai in non era il compagno no oh. il golem c'hai? si si ah ok ci sei vieni qua che ci sono due barili parru. Ci c'è la Non lo vedo. Oh, io. Buon che buono mamma. Va sta dentro. Dove larva, Magari ma fa cagare, però non ti oh, A 30